Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo video di oggi Allora oggi facciamo una reazione Mi è stata chiesta un video Praticamente me lo sono guardato E' molto ci fa capire quanto è forte un legame nonostante siano specie diverse quanto è forte un legame praticamente diciamo familiare e... ci sono moltissimi video così in giro sono veramente tantissimi gli esempi sicuramente avete un animale domestico e quindi dovete Volerli bene come una della famiglia, tenerci a lui, perché ovviamente lui ha un altro modo di esprimersi, peraltro tutti questi cambi di luce non li sopporto, dovrò fissare delle luci perché è insopportabile. Comunque ha un altro modo di esprimersi c'è cioè un altro modo anche di farsi capire, quindi stategli dietro, voletegli bene e non lasciatelo solo, non abbandonatelo, Fate vedere che ci sia. Comunque, ehm, volevo condividere con voi questa esperienza, vi ricordo il commentario, iscrivetevi, lasciate un like e condividere a tutti. Salute e a tutti, ciao!